Buongiorno community, come state? Oggi non so se in questo periodo avete notato che si parla tantissimo, tantissimo, tantissimo di prevenzione. Ma che cos'è la prevenzione? Lo si fa solo quando ci sono le emergenze? Non credo, almeno, no, spero, <ride> che non lo facciamo solo per quello. Ma io credo che prevenire, dobbiamo prevenire tutti i giorni. Ma se avete notato i media in questo periodo eh, ci insegnano tantissime cose, no? da come imparare a lavarci le mani, a come non stare ad a baciare, ad abbracciare tutto, tutto il mondo e soprattutto a non stare in luoghi troppo affollati. Ma una cosa ci sta veramente insegnando, ci sta insegnando che in pochi secondi, in un attimo, noi potremo essere in un grave pericolo di vita. Quindi ci viene richiesto di prevenire una malattia. Che malattia? Punto di domanda. La prevenzione secondo me ha un po' tutto. Io e la mia famiglia da tempo abbiamo iniziato a eh, prendere dei veri provvedimenti sulla nostra salute. Sul come? Ora ti spiego. Noi abbiamo cominciato a mangiare sano, a fare del movimento e soprattutto a prendere degli integratori naturali e delle vitamine molto, molto importanti per il nostro corpo. E tu cosa fai per prevenire? Ti stai prendendo cura di te? Se ancora non sai bene come e cosa devi fare, io ti aspetto in chat e ti racconto quello che io e la mia famiglia stiamo facendo. Ci vediamo più tardi, a dopo. Ciao!